Prego consigliere Matteotti. Grazie presidente. Allora, eh, ho apprezzato le, le parole dell'assessore Caproni quando ha detto che dobbiamo lavorare tutti insieme. Me lo sono segnato e, e spero che questo, questo, questo intendimento sia, sia reale perché, e qua purtroppo devo cominciare con le critiche, in questi due mesi di emergenza eh, questo approccio diciamo così eh, tutti insieme contro il coronavirus non l'ho visto. Purtroppo noi abbiamo visto invece un, un modo di fare l'amministrazione che è piuttosto chiuso. Abbiamo chiesto fin dal eh, di, il 28 di marzo di fare una videoconferenza settimanale informativa con i consiglieri, giusto? Per raccogliere le, le, le segnalazioni, ma anche le proposte, che non de possono derivare solo dalla giunta comunale che si, che si raduna in videoconferenza senza neanche rapporto suppongo dei dipendenti comunali, perché anche loro sono per tre quarti a casa e anche di più. Quindi, allora, in questa situazione di emergenza che dobbiamo ricordare, tutti gli apporti devono essere presi in considerazione. Fare tutto da soli, come è successo fino ad oggi, non è un buon segno. E soprattutto adesso che da lunedì prossimo si apre un'altra un epoca, io credo che bisogna lavorare veramente tutti insieme e accettare anche le proposte che arrivano dai consiglieri, ma non solo dai consiglieri, perché noi siamo semplicemente a volte dei, dei traslatori, dei trasmettitori di segnalazioni che arrivano dalla, dalla collettività. Per cui, prima cosa cerchiamo di fare veramente quello che l'assessore Caproni ha detto questa sera. E Lascio perdere il passato perché se no eh, mi dovrei pure arrabbiare ma lasciamo perdere. Però eh, ce ne abbiamo fin sopra i capelli che dobbiamo andare a tagliare, ce ne abbiamo fin sopra i capelli di, di problemi dal 4 di, eh, di maggio in poi. A questo punto eh, altra piccola, Altre due piccole precisazioni. L'assessore giustamente ha elogiato i dipendenti e in particolare il eh, personale che può andare a sostituire la vice sindaco, la vice segretaria nel suo ruolo di eh, vice segretaria. È un, è un bisticcio, vabbè. Però è anche vero che questa stessa amministrazione pochi mesi fa ha ridotto nella pianta organica il numero dei dipendenti nell'area D, cioè quella di, dei laureati. Quindi va bene elogiare i dipendenti, ma dopo le, alle, alle, agli elogi forse dovrebbero conseguire anche i fatti. E i fatti purtroppo è che nell'area D si è assistito a una riduzione dei dipendenti altra precisazione l'assessore Zanoni a, riferendosi a quanto detto dall'assessore dall provinciale ha detto che i consigli comunali in videoconferenza sono non sono, sono vietati se ho ben capito tranne che per i, i, le, gli eventi Indifferibili e urgenti. A me risulta che è proprio tutto il contrario, sono quelli in presenza che sono vietati. E al contrario, la prima, la prima, il primo sistema che ha messo per fare i consigli comunali è proprio la videoconferenza. Queste sono le precisazioni, dopo andiamo nel merito. Allora, prendo in mano rendi conto è sempre un lavoro improbo, giusto appunto per la dimensione degli atti. Ma comunque, diciamo che sì, io sono andato a volo d'uccello per quanto possibile, visto che non è neanche mia competenza, sono andato a leggermi alcune cose che mi sono saltate agli occhi. Io ho preso in mano la eh, relazione dell'organo di revisione, sostanzialmente che in qualche maniera fa un po' il riassunto di, di tutto quanto senza stare in, a impazzire a correre dietro a tutti i numeri e mi soffermo su in particolare su alcune, alcune cose che sono state segnalate che si sono state evidenziate diciamo così allora io mi trovo a pagina 23 della relazione, non so se si vede, non so se si riesce a inquadrare, boh, della, relazione, ah, vabbè, della relazione del collegio di, di, di revisione, dicevo pagina 23, la pagina 23 si, eh, si parla della spesa in conto capitale. In sostanza eh, leggo testuali parole. Eh, si parla degli impegni che sono stati, sostanzialmente dei soldi che sono stati spesi l'anno scorso, meglio, rispetto a quelli che erano stati previsti da spendere. E qua leggo testualmente e dice la, re, la relazione dei revisori. Se raffrontato con la previsione, il dato della spesa impegnata 2019 risulta pari al 33,15% delle previsioni. Punto. Tuttavia, se a tale importo ci sono le spese impegnate ma imputate o reimputate agli esercizi successivi con l'utilizzo dell'FPV, per 5 milioni e 9 erotti, si arriva a una spesa complessiva di 11 milioni e erotti pari al 70,59% della spesa. Allora, da qua eh, io riesco a dedurre un discorso che mi ha lasciato un po' perplesso, ovvero di quanto era stato previsto nel bilancio 2019, sostanzialmente si è riuscito a spendere nel 33,15%. Eh, dopodiché, un'altra aliquota di, di questo eh, di quanto era stato previsto nel, eh, nel bilancio 2019 è stato tra virgolette parcheggiato nel cosiddetto fondo pluriennale vincolato, che è, che è il PEP 5 milioni euro. La somma, la somma dei due arriva a 70 milioni. Allora, per conto mio, non è, un, non è un buon segno eh, di utilizzo del, dei soldi che siano il comune e l'amministrazione siano impegnata a portare avanti, secondo me, non è un indicatore di efficienza. Questo nel senso che sostanzialmente rispetto a quello che era stato previsto a febbraio dell'anno scorso, si è speso nel, nella migliore delle ipotesi il 70%, nella peggiore il 30-33%. E secondo me questo è un dato negativo. Questo è un discorso. Altro discorso, invece qua parlo parlo dei crediti del comune di riva verso o meglio dei crediti delle società partecipate verso il comune che a quanto risulta a pagina 32 sempre della relazione dei, dei revisori assomma a, a 359 mila euro quindi questi sono sostanzialmente il, uh, i nostri crediti, o meglio i, i nostri debiti verso le società partecipate. Proseguendo ci sono, c'è cioè il contrario, ovvero i debiti delle società partecipate verso il comune. E questi debiti, a fine dei conti, a pagina. 33 ci arriva a una somma che è pari a 1.872.000 euro erotti di cui solo la, eh, con la GS ci sono 1.255.314.58 euro di debiti sostanzialmente che a quanto capisco la società AGS ha col comune di Riva. Quindi la domanda a questo punto specifica è eh, perché non vengono riscossi questi, questi debiti? Se non altro compensati perché vedo che con la stessa AGS parliamo, abbiamo un, noi un debito di 125 euro circa, eccetera, eccetera. Quindi, eh, la, la domanda specifica è proprio questa. Questo debito, che io considero rilevante, perché 1.255.000 euro sono, non sono bazzecole, secondo me. Vorrei capire come mai eh, non, sono, non sono ancora stati riscossi. Ultima cosa, che si riallaccia un po'. Al discorso precedente, eh, da quello che capisco nella tabella che adesso non riesco più a vedere dov'è, cioè a localizzare dov'è, sempre nelle, come capitoli di entrata noi nel 2019 sul fondo pluriannale vincolato per spese in conto capitale, noi avevamo previsto 6 milioni 228 mila euro. Di questi, gli impegni che sono stati finanziati eh, sono stati 2 milioni e 6, e altri 3 milioni sostanzialmente sono andati a finire sul fondo plurinale vincolato alla fine dell'anno, cioè eh, sostanzialmente anche qua. Abbiamo avuto una traslazione di eh, impegni, o di, di soldi se vogliamo, che de, di anno in anno vengono trasferiti sul fondo pluriennale vincolato. Ma a quanto pare non, non, non vengono impegnati. Ecco, grossolo, grossolanamente, queste sono le note specifiche. Chiudo con una considerazione sul fatto, come ha fatto anche il consigliere Grazioli, che in questo momento noi siamo in un periodo di emergenza. Fra l'altro, causa questa emergenza, il Consiglio Comunale, diciamo che, come si dice, è in prorogazio, nel senso che stiamo lì, stiamo, siamo tirati per la giacchetta, non si sa fino a quando, notizie di stamattina addirittura spostano il nostro orizzonte temporale fino addirittura alla primavera del 2021, cioè un anno. La consigliera Patanella si sta mettendo le mani nei capelli e, e mi associo nel senso che eh, è un, soprattutto di questi tempi è un bel peso e anche una bella responsabilità perché in questo momento è vero, noi siamo co consiglieri ma siamo stati eletti per durare cinque anni e non per durare anche in, in un'epoca di crisi bisognerebbe fare una serie di considerazioni che spero di poter fare anche il giovedì prossimo perché noi in questo momento siamo investiti di responsabilità che sono molto più pesanti di quelle che il nostro elettorato ci ha affidato. Ci sono, io l'ho sempre detto, parte della, della popolazione che non sono mai andate a votare, quindi non sono mai eletti, e quelle chi le rappresenta. Questo è sempre il mio pallino ma più oggi, in cui abbiamo fatto un, un cortocircuito, diciamo così, sociale, istituzionale, economico, sanitario, più ne ha più ne metta, in questo momento noi dobbiamo fare in qualche maniera da catena di giunzione tra la popolazione e chi alla fine prende le decisioni. Perché da qua... A ottobre o a dicembre dovremo prendere delle decisioni che sono molto importanti, molto pesanti e secondo me non può prenderle una ristretta cerchia di persone. Se è vero quanto dice l'assessore Caproni che dobbiamo lavorare tutti insieme, io lo prendo in parola, ma adesso dobbiamo farlo veramente, dobbiamo lavorare veramente tutti insieme. A cominciare da quello che abbiamo chiesto ancora da, da marzo, cioè la vogliamo fare questa videoconferenza settimanale di informazione e di recepimento di tutte le istanze della popolazione, se non altro. Dopo le proposte noi possiamo anche farle. L'amministrazione può anche non, non recepirle un suo diritto, ma almeno stare ad ascoltare quello che propongono o riferiscono i consiglieri credo che sia un dovere in questo momento un dovere dell'amministrazione della buona amministrazione adesso spero consigliere che qua... la pregherei di concludere perché è esaurito il tempo eh? okay. no no prego prego finisca, finisca finisca il suo pensiero ma le dicevo di concludere avevo pressoché completato nel senso che dovevo solo dire prego Se prego, prego frisco, finisca il, no stavo concludendo con un auspicio appunto che giovedì prossimo si possa fare un confronto sereno e costruttivo per arrivare a mettere insieme quella che può anche essere la commissione speciale che ha proposto dal consigliere Grazioli sinceramente io preferirei una cosa meno formale e molto più sbella e, e, e costruttiva ma su questo nel ce ne possiamo discutere finché vogliamo ecco io ho finito e ringrazio grazie consigliere Matteo